E Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui siamo su minecraft oggi perché fare una copia del mondo di stepney che aveva messo online tempo fa Ho detto beh inizio fa visto che sto facendo aggiornamenti in nether apro l'aggiornamento del Nether nel suo mondo andando a ricreare facendo una copia più fedele possibile del suo mondo quindi sono imparato a memoria più o meno dei suoi video e sto cercando di riprodurlo fedelmente quando sono apparsi guardateli là quegli infami guardateli da dove vengono non lo so mi sono trovati così di, di fronte proprio mi sono trovati e siamo messi male non abbiamo armi, non abbiamo cibo, non abbiamo niente ho spianato soltanto e fatto la costruzione qua ci sarà il portale del nether che aveva fatto il tempio non so se vi ricordate che io ho visto la sua, la sua prima serie questa è quello che ci per, che permetterà all'erba di salire fin sopra e qua ci sarà intanto la casa, poi verrà spazio fa fatto tutta la piattaforma, ferrovia farm automatica e tutto bene. intanto ci sono quegli infami che devo capire da dove vengono... quello è un villaggio, ah, un momento, quello è un villaggio, quello là probabilmente se ci sono in giro loro non ci sarà più nessuno là, però dovrebbe essere una, una cosa vantaggiosa allora fatemi vedere un attimo come siamo messi, siamo messi male siamo messi male, siamo messi perché semplicemente siamo messi male, punto. Cioè non ci sono spiegazioni Ma sto pensando, potremmo andare, sentato che prendo un po' di pietra, quindi andare a scavare per creare la nostra miniera, Che a me pare che avevo già cominciato qua, esatto Però mi salmo le scale, mi saranno le scale, dove sono le scale non c'è. Non c'è zubbi qua. Ah si sì, poi uno zombie mi ha droppato una carota. Che la piantiamo subito Che così almeno siamo sicuri di non perderla. Eccola qua. E ho piantato le canna da zucchero lì e basta, non c'è nient'altro qua, un po' di ghiaia che avevo preso che c'era qua sopra. Non c'è niente, non mi ricordo più che dovevo fare. Piccola, dobbiamo prendere un po' di pietra, quindi andiamo di là, prendiamo la pietra dalla parte di qua, che è più comodo senza da scavare. Ok intanto c'è un po' di carbone, prendiamo anche il carbone che, che ci serve per fare le torce. È un po' cambiato il suo mondo in realtà, cioè qua nella sua stagione c'aveva una lingua di terra, era, era un po' diverso, qua c'era il vulcano, la cascata. È un po' cambiato però l'impronta comunque, il seed più o meno stesso, è cambiato un pochino impostazione, i materiali, vabbè ma quello non ci importa. Comunque sembra abbastanza fedele. Ovviamente cambiando le versioni vengono fatti vari aggiornamenti. E tutte queste cose qua vediamo se c'è altro carbone sono ancora là in giro quelli boo. e volevo prendere zucchero stavo prendendo zucchero e mi sono trovati addosso praticamente ok prendiamo il carbone per fare le torce quanto carbone c'è porca miseria quanto carbone quanto carbone abbiamo devo aver visto da qualche parte del ferro non ricordo dove però c'era del ferro sto morendo malissimo il ferro ferro ferro ferro dove che poteva essere poi c'era una grotta con un po' di ferro no non mi ricordo se era qua dov'è forse era qua sotto può darsi infatti qua c'era un po' di farro e ci sarà lì sempre c'è anche una grotta in vicinanza perché siamo vicini con questa già venuta notte, quindi dobbiamo sbrigarci, tra un po' non possiamo più votare, saliamo alla sveglia. Andiamo a dormire. Quanto dietro abbiamo preso abbastanza, dai. Era più o meno così, mi sembra, sì. Non era grandissima, era abbastanza piccola. Infatti abbiamo già finito i materiali. Ma questo non ci fermerà Loro ci fermeranno Mi Mancano 4, vabbè stesso Devo cuocere la carta no sennò... Ok Qua ci serve il portale del net ve l'ho già detto E poi ovviamente off -cam and off cam off camera andrò Avanti scaverò, andrò fin giù in miniera, Vi farò poi vedere tutti i materiali che prendo Infatti se potesse farmi un arco lì C'è solo uno in mannacci mannaggia Sono lì che cercano proprio Tanto fin qua non riescono a salirsi per quello L'arba come procede? Un po' rilento, vabbè nostri due costolette ci mangiamo ok a posto poi stavo pensando che ci possiamo fare una spada in ferro quasi quasi possiamo già farla una spada in ferro sì che possiamo farla la spada in ferro ce cioè, possiamo già fare che così ci aiuterà questo il futuro immediato. mi ricorda ok ecco come crescono le canne zucchero l'erba cresce troppo lentamente qua. cresce troppo lentamente ci possiamo fare un bel secchio Abbiamo il secchio adesso, poi ci potremo, così possiamo fare una fonte d'acqua infinita, queste cose le chiudiamo, dovrò girarle, c'è altri tre di ferro, molto bene, molto bene, mettiamo qua il sicuro, questa mettiamo qua, quando avremo tutto siamo a posto. Lascio solo le mucche, molto bene, a vostro. Per questo episodio è tutto. Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare un like e condividere a tutti voi. Ciao!